Allora, Come vi avevo annunciato oggi e da adesso in avanti no, ci occupiamo solo più di, solamente più di esercizi d'esame, eh, oggi ho provato a selezionare due che dovrebbero grosso modo occuparci lezione di oggi, poi eh, ovviamente se li ho presi dal, da, da quel sito in cui no, eh, ci sono tutti gli esempi, alcuni esempi no, di, di testi degli anni scorsi, ne sono stati un paio, che sono diversi rispetto a quelli che vi trovate su exercise, ma vi potete comunque guardare all'interno di ogni... Eh, questo è il sito ad esempio d'esame, no? dove vedete ci sono vari testi e all'interno di ciascuno trovate il testo e poi ci sono i file da scaricare, normalmente ci sono dei file da leggere, quindi li potete scaricare direttamente da qua, okay? Da questo sito su, su GitHub, GitHub è una cosa che imparerete perché è fondamentale, diciamo così, per chiunque sviluppi software o altre cose di, di tipo digitale. Ma nel primo anno non abbiamo tempo di fare anche questo. Allora, eh, io partirei da questo testo d'esame, okay, che si chiama qua Piramidi. Eh, non so se avete già avuto modo di leggerlo, rivediamolo velocemente insieme. Il professor Otto eh, ha scoperto un, perdente, un complesso di costruzioni piramidali composte da cubi di un metro di lato. Va bene. Ogni struttura, quindi ogni piramide, ha un punto più alto al centro, come tutte le piramidi che si rispettino, circondato da un secondo livello più basso di un metro e più largo di un metro, in ogni direzione. Seguito poi da innumerevoli successivi livelli che degradano o fino al suolo oppure fino a incontrare, diciamo così, la pendenza e il lato di un'altra piramide oppure fino alle pareti rocciose che delimitano l'area eh, data la regolarità della zona il professore ha diviso l'area in una griglia di quadrati larghi un metro dopodiché considerando il suolo l'altezza 0, ha notato in un file una tabella rappresentante tutte le altezze come numeri interi si noti che una cima deve avere altezza maggiore di 0 e può essere riconosciuta dall'assenza di punti adiacenti più alti questa è la frase più importante di tutto l'esercizio. Cioè la cima, la punta della piramide deve avere altezza maggiore di zero e può essere riconosciuta dall'assenza di punti adiacenti più alti. Eh, ci è sufficiente verificare che una, la quota di un punto della nostra mappa abbia una quota maggiore di tutti i punti ad essa adiacenti. Il discorso che faceva prima il testo che ci sono innumerevoli successivi livelli che degradano fino al suolo, eccetera. In realtà è una spiegazione che ci dice come è fatta questa mappa, ma non dobbiamo necessariamente verificarlo. No? Adesso poi si vedrà dall'esempio eh, che non, non è necessario verificare che no, una, so, ad esempio se c'è una cima a livello 5, poi intorno ci sono gli adiacenti a livello 4, poi intorno a questo a sua volta ci sono degli adiacenti a livello 3 e così via. Non, do, non, siamo, non dobbiamo necessariamente verificarlo, anche perché poi potrebbero non essere a livello 3 questi adiacenti, perché magari vanno a sovrapporsi con un'altra piramide che c'è. Quindi, eh, il, diciamo, la difficoltà, o diciamo così, le, la concentrazione, che bisogna, il focus che bisogna dare a questo esercizio è di non perdersi in questa descrizione, ma eh, capire che questo era diciamo così, il requisito essenziale. Si noti anche che ogni cima non ha cime direttamente adiacenti nemmeno in diagonale. Questo in realtà è una conseguenza di quello precedente perché se io ho una cima che ha eh, delle caselle adiacenti che sono tutte minore strettamente di essa, allora le altre non possono essere a loro volta, non possono avere due caselle adiacenti le quali siano entrambe una minore dell'altra e l'altra minore della prima, no? non ci può stare, cioè, quindi è una conseguenza di quella precedente. Allora, si richiede di scrivere un programma in grado di acquisire un file dal nome mappa.txt e questo programma dovrà stampare a video l'elenco delle cime seguendo il seguente formato. Altezza, riga, colonna di queste cime di piramidi. Quindi ci saranno tante righe, quante sono le piramidi che riusciamo a trovare e di ciascuna delle quali mettiamo l'altezza della cima e le coordinate riga-colonna <coughs> in cui le abbiamo trovate. Al termine stampare l'altezza media delle cime. Eh, numerare le righe e le colonne partendo da zero e si assume che il contenuto del file sia corretto e conforme alla descrizione. Quindi questa è un'altra frase importante che ci sta dicendo non preoccupatevi più di tanto di eh, essere paranoici nella lettura del file, nel controllo dell'errore cose di questo genere, il file è corretto, ci dicono già che è giusto, quindi... Assumiamo che lo sia e concentriamoci sull'elaborazione. Um, quindi questo è un esempio di un file mappa.txt che è quello che ci troviamo anche poi nel progetto che è quello che in fase d'esame vi trovate già precaricato nel vostro progetto e da cui si vede ad esempio, non so io ad esempio vedo qua un 5 che è circondato da 4 che è circondato abbastanza da 3 che è circondato quasi da 2 e poi da 1 e poi da 0, quindi questa qua è una piramide che ha l'altezza 5 e il centro qui. Poi per quanto riguarda gli anelli concentrici, l'anello del 4 è completo, l'anello del 3 non, eh, anche in questo caso, quello del 2 già non è più completo perché vedete che qua sono dei 3 dove diciamo così, questo anello dei 2 dovrebbe continuare. Ma perché? Perché questi tre in realtà sono il digradare della piramide che ha vertice 4 che si trova in questa posizione. Quindi al di là del primo anello, quelli successivi potrebbero non essere completi perché potrebbero esserci altre piramidi in mezzo. Quindi è meglio non andare a verificarli. No? Eh, è normale che negli altri anelli, quelli oltre a quelli agli adiacenti diretti, quindi è importante che le caselle vicine alla cima siano tutte minori della cima stessa ma le caselle vicine a quelle vicine non ci interessa più andare a controllarle. Okay? Quindi questo 4, eh, appunto, anche lui, essendo circondato da 3, anche lui è una cima di un'altra piramide. E quindi, ad esempio, qui verrà scritto che c'è una piramide nell'output alta 5 nella posizione riga 1, colonna 2. Quindi il testo ci chiedeva di numerare righe e colonne partendo da 0, quindi la seconda riga e la terza colonna, che è proprio le coordinate di questo 5. Poi mi dirà che c'è un 4 nella posizione 4-6, quindi quinta riga, 0, 1, 2, 3, 4. Settima colonna, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, settima colonna, sì, che è questo 4 qua. Poi ci sono altre cime nel resto della matrice, eh, ad esempio c'è questo 1 circondato da 0, che poverino, è una piramidina un po' bassa, ma rispetta i vincoli. Noi abbiamo solamente chiesto che la piramide non abbia, la vetta non, non abbia quota zero, ma gli adiacenti possono averla. E in più, come caso particolare, viene, è stato messo nell'esempio anche questo uno, che anche essa è una, eh, una vetta lecita, perché si diceva che la vetta è circondata da caselle che sono più piccole oppure dai bordi della mappa. Ok? Non so se ci sono altri, altre vette sui bordi, no, non ci sono in questo esempio. E poi devo stampare l'altezza media nel caso in cui abbia trovato almeno una piramide. Oppure se non trovo nessuna piramide dovrò dire che non le ho trovate. Ok? <coughs> allora, cominciamo. <coughs> A ragionare direi che questo eh, esercizio qua si, diciamo così, si presenta già direttamente come esercizio la cui struttura dati principale sarà una tabella, una lista di liste che contiene numeri interi, no? che è la rappresentazione più naturale di questa mappa bidimensionale. Quindi possiamo creare, eh, qui avevo già una soluzione, ma la cancello e la rifaccio perché la vogliamo fare insieme. No? Creiamo una soluzione al nostro esercizio delle piramidi scegliendo come struttura dati una tabella bidimensionale di numeri interi rappresentata sotto forma di lista di liste. No? Allora per costruire questa tabella semplicemente cosa facciamo? La leggiamo dal file, quindi posso costruire una funzioncina di lettura del file, leggi tabella che riceve che ne so, il nome del file e mi costruisce su questa tabella, apriamo il file per averlo sotto mano, no? è fatto così, i numeri separati da spazio, a priori non so quante sono le righe, quante sono le colonne, quindi le devo scoprire man mano che leggo e mi devo costruire questa tabella. Quindi aprirò il file, uguale open, nome file, in lettura, Encoding sono tutti numeri, non conta ma mettiamolo per abitudine. e iniziamo a leggere le varie righe di questo file. Quindi noi possiamo avere una lista di liste, possiamo chiamarla mappa, che parte vuota e poi ad ogni eh, riga del, del, del file si, si arricchirà con una riga nuova di dati, no? con un elemento nuovo. Quindi forline in f alla fine farò, devo fare un map appunto append di qualcosa no? questa è l'idea per riempire la tabella parto da una tabella vuota e ad ogni, leggo le righe del file una per una e per ciascuna ci aggiungerò una, una lista ehm, una lista di interi allora devo costruire ovviamente la lista di interi corrispondente a una linea la linea line è una stringa terminata da barra n per l'ho appena letta dal file quindi dovrò ripulire questa stringa, dividerla nei singole componenti, nei singoli dati che sono i numeri interi separati da spazio e quindi essenzialmente dovrò eh, avere i miei numeri eh, di quella riga, li ottengo prendendo la line, togliendo il barren finale e splittandola in corrispondenza degli spazi. E in questo caso cosa ottengo? Ottengo una lista di stringhe, e queste stringhe in realtà contengono ciascuna un numerino che corrisponde al valore di quota della singola casella. Scusate. Questa non è... non posso direttamente aggiungerla alla, alla mappa, questa, eh, questa lista, perché è una, è una lista che contiene stringhe, mentre in realtà voglio una lista che contiene interi. No? Quindi il modo più semplice è quello di convertire questa lista da una lista di stringhe a una lista di interi, eh, il modo più semplice, più veloce è quello di usare un piccolo ciclo oppure una piccola comprehension in cui dico che crea una lista in cui converto in intero l'n, for n in numeri, quindi per ciascun valore che è una stringa di la lista numeri, creo una nuova lista che contenga il valore intero corrispondente e questa lista poi la posso appendere alla mappa. prima di il ritorno devo ricordarmi di chiudere il file. Tutto qua. Um, vediamo, proviamo a vedere subito se questo può funzionare, definiamo un piccolo main, mappa uguale, leggi tabella, e gli passo mappa.txt come nome del file. Stampa la mappa. E vediamo cosa succede. No, devo chiamarla anche il main, ovviamente. Okay. e questa è la mappa che ho letto direttamente dal file sotto forma appunto di lista di liste e fin qui la parte diciamo così standard ovvia l'abbiamo semplicemente una lettura di una tabella dati da file facendo solo attenzione alla conversione intera poi a questo punto l'algoritmo per cercare le ehm, le punte, le, i vertici di queste piramidi, ok. Abbiamo questa mappa oramai, no? che abbiamo letto da file, e come facciamo a trovare quali sono i vertici? Allora la cosa più semplice, penso che possa essere di prendere uno per uno tutti questi valori e chiederci, tu puoi essere un vertice di una piramide? E la risposta è sì se verifichi le due condizioni che abbiamo visto nel testo, cioè hai un valore diverso da zero, maggiore di zero, e tutti i tuoi adiacenti, otto adiacenti, hanno un valore minore di te. Allora in questo caso tu sei la, il vertice di una, eh, di una piramide e quindi dobbiamo stamparti e memorizzarti, eccetera. Con l'eccezione di... Gli elementi che sono vicini ai bordi della matrice, dove vale la stessa regola, ma le caselle adiacenti non sono 8 ma sono di meno. Ok? Quindi qua c'è da fare un pochino di ginnastica con gli indici. Um, io non so provo pro a definirmi una funzione. Cerca le vette a partire dalla mappa e vado a eh, provare tutte le possibili posizioni di questa mappa. Quindi for i in range lendi mappa, non chiamiamolo i, chiamiamolo riga così è più esplicito e for colonna in range length di mappa di 0. Qui ho messo mappa di 0, prendendo come numero di colonne il numero effettivamente di elementi della prima riga, supponendo che le righe abbiano tutte lo stesso numero di colonne, ma lo posso fare perché il testo mi dava tipo, il permesso di non essere sospettoso sul formato del file. Quindi ho tutte le con questi due cicli for dati genero tutte le possibili posizioni all'interno della matrice e per ciascuna di esse mi chiedo se, se sei una, un vertice. If, e qua ho tutta una serie di if che dovrò fare per andare a vedere tutte le caselle intorno, facendo attenzione a non uscire dai bordi della matrice. Quindi è una parte semplice concettualmente, ma abbastanza rognosa dal punto di vista del codice, perché ho tanti casi particolari. Allora, quale miglior candidato di essere qualcosa che mette in una funzione a parte? No? Is, vetta, mappa, riga, colonna. Cioè, definisco una funzione che mi dica questa posizione, riga, colonna, in questa mappa è una vetta oppure no? Se sì, allora posso fare due cose. La prima cosa, di qui dipende come vogliamo impostare il programma, questa funzione cerca vette, faccio che dice, cioè le cerca e basta, oppure le stampa anche. Allora, a me sembra più generale la soluzione in cui le cerca e le mette da qualche parte e poi ci penserà qualcun altro a stamparle. No? Anche perché poi se le memorizzo diventa poi facile calcolare l'altezza media, diventa facile verificare se ne ho trovate almeno una e cose di questo genere. Se invece le stampassi subito avrei qua dentro tutta anche la logica di calcolo della media e di determinazione eh, se sia stata trovata almeno una vetta oppure no. no? Quindi il testo ovviamente non ci dice cosa dobbiamo fare, siamo noi che decidiamo come gestirci no, le nostre strutture dati. Io preferisco a questo punto dire eh, mi costruisco una lista di vette e ogni volta che trovo una vetta aggiungo una, ad esempio una tupla, o potrebbe essere una piccola lista, una piccola tupla con Uh, i tre dati che devo stampare, no? Allora, i, dati, i tre dati che devo stampare erano l'altezza, e la riga e la colonna. Quindi, dal, dove sono? Mi sono perso, eccolo qua. L'altezza era mappa di riga-colonna, virgola-riga, virgola-colonna. Quindi alla fine di questo dopo ciclo for io avrò una lista che contiene le vette che ho trovato e poi cosa ne faccio in questa lista lo farò, lo vedrò subito dopo nel main. In questo caso ho costruito una lista di tuple, la cosa sta diventando un pochino lunghetta, non lunga ma insomma conviene a questo punto magari che scriviamo un minimo di documentazione. Dicendo data una mappa identifica tutte le vette quindi, e restituisce che cosa? Una lista di tuple corrispondenti alle vette, ciascuna tupla contiene l'altezza, la riga e la colonna. Così ce lo ricordiamo per dopo. Ovviamente questa funzione non è ancora completa perché dobbiamo scrivere ancora la funzione rugnosa, isvette, che data una riga e una colonna e ovviamente la mappa stessa mi dice se sono... restituirà vero o falso a seconda che siano verificate le condizioni quindi definiamo una terza funzione isvetta terza o quarta insomma quante sono che prende la mappa la riga e la colonna e fa una serie di verifiche quindi la verifica che può fare innanzitutto salviamoci subito l'altezza come mappa di riga colonna La estraiamo dalla mappa. Questo è il nostro punto di riferimento. Se questa altezza vale 0, di sicuro non è una vetta. Quindi, if altezza uguale 0, return false. E così ci siamo tolti il problema. Adesso l'altezza è diversa da zero e quindi devo andare a vedere i suoi, le sue caselle adiacenti. Allora, vorrà dire che devo andare a vedere che ne so, la casella alla mia sinistra. Le quattro posizioni diciamo, cardinali, alto, basso, sinistra, destra e le quattro posizioni diagonali. Quindi potrei impostarla in questo modo. Eh, se se trovo, io vado a vedere nelle varie posizioni, se trovo almeno un caso in cui il valore che trovo non è minore, allora falso. Okay, se io sono sulla so canela col 5 e trovo intorno a me un altro 5 o un 6, allora quella non è una vetta. Quindi posso fare una serie di controlli di questo tipo. If eh, mappe di riga meno 1 ad esempio colonna, questa è la casella alla mia sinistra, mappa, questa è la casella alla mia sinistra, se il suo valore è maggiore o uguale dell'altezza, cioè non è minore, allora di sicuro questa, ti so già dire adesso senza guardare le altre caselle, gli altri adiacenti che questa non è una vetta. Poi attenzione che però questa cosa qua la devo verificare solo se esiste la casella alla mia sinistra. Quindi se riga è maggiore di 0 and no perché se per caso la riga, eh, qui ho detto la casella sinistra ma ho sbagliato, è la casella sopra, sto facendo riga meno uno, eh. la casella, se sono sulla prima riga e quindi non c'è una riga so, eh, superiore alla mia, ovviamente non ho degli adiacenti in alto. Quindi ritorno fa, e se non ho degli adiacenti in alto mi dice il testo che devo trattarlo come se fosse, diciamo, eh, un fattore positivo, non mi va a violare la possibilità di essere una, una vetta il fatto di essere ai bordi della matrice. Quindi questo if mi sta dicendo, se sono ai bordi della matrice va tutto bene, se non sono ai bordi della matrice allora avrò un adiacente superiore e questo deve essere maggiore. Se non lo fosse, quindi se io ritorno falso solamente se non sono ai bordi e la casella adiacente non è più alta di me, non è più bassa di me, è più alta o uguale. E questa cosa qua la dovrò scrivere, la potrò scrivere otto volte. No? Quindi avrò a questo punto, è, questa è quella in alto. Up, poi in basso, Ivriga minore di lenta tabella. Dag mappa, minore, minore uguale, allora. In quella sotto ha senso andare alla, a leggere la casella sottostante se io non sono sull'ultima riga. L'ultima riga ha indice pari alla lunghezza meno 1. Quindi ha senso andare a prendere la, tabella, la, la riga successiva se non sono sull'ultima riga, quindi sono almeno a lunghezza meno 2. almeno Al più a lunghezza meno 2. A questo punto, mappa di riga più 1 Colonna, maggiore o uguale altezza, return false. Noi dobbiamo sempre pensare che questo valore qua di riga, se fosse length mappa meno 1 e lo mettiamo qua dentro, che viene sommato a 1, alla fine fa il valore length mappa che è già che è sbagliato, è già fuori della mappa, quindi deve essere strettamente minore e questo è in basso, poi ci sarà sinistra e destra che saranno uguali giocando sulla colonna, quindi if colonna maggiore di 0 and mappa sulla stessa riga, colonna meno 1, maggiore o uguale altezza, E, a destra, if colonna minore di length di mappa di 0. Ricordiamoci che qua ci vuole il numero di colonne, non il numero di righe. In questo caso, purtroppo, abbiamo una mappa, un file che ci dà una mappa quadrata e che ci aiuta a confonderci. No? Ma in realtà il numero di colonne e il numero di righe, teniamole ben separati. And mappa riga colonna più 1, maggiore o uguale altezza, e fatto questo siamo a metà del lavoro perché adesso dobbiamo ancora prendere i quattro angolini, i quattro diagonali, che saranno le combinazioni a 2-2 di questi. Quindi in alto a sinistra. sinistra dovrò controllare se la mappa riga meno 1, colonna meno 1 maggiore o uguale altezza. Purché ovviamente la riga sia maggiore di 0 e la colonna sia maggiore di 0. Riga maggiore di 0 and colonna maggiore di 0 and mappa allora return false e questo è l'angolo up left in alto a sinistra, in alto a destra in alto vuol dire che e qua è dove si sbaglia quando faccio copia e incolla così, colonna minore di lendi mappa colonna meno 1, e qui ci metto un più, allora sto andando in alto riga meno 1, a destra colonna più 1, e verifico che la riga sia maggiore di 0, quindi posso sottrarre 1 e la colonna sia minore del numero di colonne meno 1 e quindi posso sommarci 1. Okay. In alto a destra e poi ci sono le altre due che andranno in basso a destra e in basso a sinistra. <coughs> Dove? Semplicemente metto riga più 1 e riga più 1 qua e dovrò controllare che la riga sia minore dell'eng map a ben 1 ce l'avevo sopra lo devo riportare qua se non sono passato da nessuna di queste cioè se nessuna di queste if che andavano a vedere dei casi sfigati in cui avessi, esistesse una casella e questa casella fosse più alta di me se non è mai capitato dopo che lo cercate tutte e otto allora posso dire con certezza che io sono una vetta, che la coordinata e riga-colonna contengono effettivamente una vetta. E guardando questa funzione mi convinco che sia... È stata una buona idea quella di mettere tutto questo casino dentro una funzione, che volendo potrei anche testare a parte, debuggare a parte, faccio un main che vada solamente a chiamare questa funzione con un po' di dati di esempio per verificare se funziona, perché se l'avessi messa qua dentro, dove ci sono già i doppi cicli for, innanzitutto non avrei potuto fare questo return false come scorciatoia, ma avrei dovuto fare una, serie, una lunga catena di elif per testare le varie condizioni mentre qua sono dentro una funzione e dico ok, so già che il risultato è falso non vado avanti se avessi, non posso prendere queste righe così come sono e trasportarle dentro questa, questa if qua mm? eh, avrei dovuto probabilmente gestire una catena di if e l'if oppure un flag booleano vero o falso che ogni volta mettevo a vero mettevo a falso se trovavo una di queste condizioni errate e poi alla fine andavo qua a testare il flag però per facilità di, di lettura e eh, anche di scrittura ho tenuto separate le cose allora questo già forse funziona nel senso che possiamo andare a vedere nel nostro main che vette vengono calcolate cerca vette Vediamo cosa tira fuori. Ha tirato fuori 512, 446, 181, 196. È giusto? Sembra che ce ne fosse uno in più. No, non queste. 512, 446, 181, 196. Le trovate tutte ovviamente non devo stampare così, queste sono solamente stampe di prova, di verifica, ma il vero, quindi posso commentare questa stampa, il vero output del programma, possiamo definire una funzione per stampare l'output oppure direttamente nel main, è talmente semplice, dovremmo chiederci se esistono delle vette, allora le stampo stampo due cose, l'elenco delle vette e, la, e la, il loro valore medio. Quindi devo fare la somma dei valori del primo elemento di ciascuna tupla e for vetta in vette dovrò stampare questi tre numeri che sono vetta di 0, vetta di 1 vetta di 2 e poi somma uguale somma più vetta di 0 e alla fine del dopo che ho stampato tutte le vette potrò stampare che l'altezza media sarà data da Uh, somma diviso l'eng di vette altrimenti non, non abbiamo trovato vette è una possibilità che non ci sia nessun punto che soddisfi quelle condizioni Questo if vette è una scorciatoia eh, che si basa sul fatto che la stringa vuota, la lista vuota, la tupla vuota, l'insieme vuoto eccetera vengono considerate come un valore falso dalla if e quindi sarebbe la stessa cosa che chiedersi se vette è uguale lista vuota oppure se lunghezza di vette è uguale a zero, mm? di solito un contenitore vuoto viene considerato come falso da una if. Quindi in questo caso il nostro programma dovrebbe stampare queste cose secondo il formato richiesto dal, dal testo dell'esercizio. Ok? Questa, stessa, questa funzione, in realtà diciamo, questo blocco di codice a me non piace particolarmente, no? perché è molto ripetitivo, copia e incolla, eccetera. No? Allora uno potrebbe anche pensare di farlo in un modo diverso, no? ad esempio facendo dei cicli per generare, generare, diciamo, ripetere questa operazione qua all'interno di un ciclo. e allora magari diventa un pochino più compatto, un pochino meno, meno sbrodolato. Vogliamo provare a farlo? Definiamo una versione alternativa di questa funzione, chiamiamola 2, che parte nello stesso modo, E poi proviamo a fare, a diciamo, visitare tutti i vicini di una posizione con un ciclo. In realtà con due cicli, uno sulle righe e uno sulle colonne. No? Io posso far variare la riga da riga meno uno a riga più uno, far invariare la colonna da colonna meno 1 a colonna più 1 e così generano tutte le combinazioni possibili. Quindi chiamiamo R in range riga meno 1 riga più 2 Creo un range che mi dia i valori di riga che voglio esplorare. Per me devono essere riga meno 1, riga e riga più 1. Però il range ovviamente mantiene escluso l'elemento di arrivo, e quindi dovrò scrivere riga più 2 come elemento di arrivo del range, perché riga più 1 venga generato all'interno del range stesso. E la stessa cosa lo faccio col, con la colonna. A questo punto, dentro questo doppio ciclo for, avrò 9 iterazioni, 8 sono per le caselle adiacenti e 1 per la casella stessa, per me stesso, che ovviamente devo saltare. Quando riga uguale R e colonna uguale C, sto guardando me stesso, ovviamente non lo devo guardare. Lo potete fare così, altri lo possono vedere meglio magari ragionando sui delta, Delta riga in range, meno 1, 2, por delta colonna in range, meno 1, 2, quindi fanno meno 1, 0, 2, 0, 1, e quindi andrò a fare poi dentro riga più delta righe, colonna più delta colonna, no? andrò poi a leggere la mappa così. Invece così, invece R e C già la riga e la colonna, è lo stesso ovviamente, no? Se qui eh, mi genero degli offset e metto sopra mi genero già i valori. Ok, e cosa faccio qua dentro? E beh, vado a verificare la condizione di prima. Qui faccio la stessa cosa che facevamo prima, però la faccio una volta sola. Innanzitutto deve essere, non deve essere la mia colonna, Ok? quindi deve essere R diverso da riga o C diverso da colonna. Cioè non sono, non, sto, non voglio confrontarmi con me stesso. C'è cioè, un or perché mi basta che o la riga sia diversa o la colonna sia diversa. Quello che non voglio è che sia la colonna che la riga siano uguali, cioè vado a beccare il centro. And. Eh, mappa. Di riga, di RC maggiore o uguale all'altezza. Se in tutti questi vicini ne trovo uno che non sia me stesso, che ha un'altezza maggiore o uguale di me, ritorno falso. Quindi questo return false va tra l'altro a interrompere questi cicli for. Se non li volessi interrompere basterebbe mettere una variabile, un flag falso e poi dopo alla fine testarlo. Oh, ovviamente qua mancano ancora le altre condizioni, eh? che R sia maggiore di 0, R sia minore, adesso dobbiamo, dobbiamo aggiungerle, non ce ci siamo tolti dai piedi. Però prima volevo condividere la logica. Quindi, genero tutte le nove caselle intorno alla mia. Se non sono io e quella che trovo è più grande di me, falso. Adesso devo escludere non solo me stesso, ma anche tutte le caselle che sono fuori dalla mappa. Lo posso fare in due modi. Un modo è quello di aggiungere qui, fatemi mettere un altro paio di parentesi, così posso andare a capo, posso ancora aggiungere AND R maggiore di 0, AND R minore di LEN di mappa, AND C maggiore di 0, AND C minore di LEN di mappa, AND la condizione vera e propria. E qui è chiaro che, poiché sono dentro un ciclo, eh, non so se sto andando a sinistra o a destra, quindi devo scrivere la condizione generica. Eh? Adesso secondo me lui mi, sugge mi sta suggerendo di usare l'inclusione. Sì, questa stessa cosa che ho scritto si può scrivere così. R completo 3, è compreso tra 0 e la lunghezza della mappa. Infatti, eh, ecco, qua è sbagliato perché ci vuole un minore un uguale sullo 0. Qui pensavo male perché mi avevo in mente la riga di prima che doveva essere maggiore di 0 perché poi sottraevo 1. Invece qua il R è già sottratto di 1, quindi deve essere maggiore o uguale a 0 per essere dentro la mappa. Quindi R deve essere compreso tra 0 incluso e l'en, e questa non è mappa, ma è una mappa di 0. Perché il numero di colonne. Quindi è un, richiede un pochino più di pianificazione, però alla fine mi ha scritto meno righe di codice. È uguale. Alla fine fanno lo stesso lavoro, spero. Se nel main vado a sostituire. Non era nel main, era nel cerca. Al, al posto di svetta Isvetta 2, il risultato... Eh, ho dimenticato un due punti, da qualche parte... Dove? Riga 30. Ah, qua. Mm? Ovviamente il risultato... No, ovviamente no, per fortuna il risultato non cambia, no? Quindi sono modi diversi di affrontare la stessa cosa. L'ultima riflessione che volevo farvi su questo esercizio è su questa condizione qua. Uno dice ma perché tu generi dei valori che poi dopo devi escludere? E non generarli? Cioè quando tu costruisci, noi stiamo costruendo un range e poi dopo ci chiediamo ma guarda sto range era troppo grande è uscito da sinistra, è uscito a destra. Allora non sarebbe meglio già costruire il range giusto? In cui se per caso sono sulla prima riga il range non parte da riga meno uno ma parte da riga. Cioè punto d'inizio del range Anziché riga meno 1, riga, riga più 1, questo va bene se sono al centro della matrice, ma altrimenti, se sono sulla prima riga, riga meno 1 non lo devo mettere. Allora, questa cosa qua la posso fare. Scrivo sotto questi due forum. La posso fare senza. Beh, ovviamente, mh, non voglio fare una serie di if, di casi particolari, se no sono di nuovo da capo. E se lo scrivere in modo generale. Sì. Qual è il punto di partenza del range sulle righe? È 0 oppure riga meno 1? 0 se sono sulla prima riga e riga meno 1 in tutti gli altri casi. Quindi basta scrivere che sia il massimo tra 0 e riga meno 1. Eh, questo max mi fa da tappo. Se riga meno 1 diventa negativo, io comunque mi fermo a 0. non scendo oltre. E idem, eh, sul, sul lato destro, io mi dovrò fermare, il massimo valore che devo avere sarà riga più 1, qui è un pochino più complicato perché ci sono sempre questi meno 1 e più 1, quindi pensiamolo, nel senso che io devo fare riga più 1, deve andare, deve valere al massimo len meno 1, per stare dentro la matrice, ok? Quindi len meno 1 è il valore massimo che devo avere. Quindi metterò qua il minimo tra riga più 1 e il valore tappo, limite, che non voglio che venga mai superato, che è la lunghezza della tabella, meno 1. Attenzione che tutto questo devo sommare 1, perché sono in un range e il range si ferma a quello prima rispetto al valore che gli ho dato. Quindi se sono dentro la matrice avrò riga più 1, più 1. Se sono sull'ultima colonna, quindi riga vale già lunghezza meno 1, il più 1 mi darebbe riga che va a lunghezza, che è troppo, e infatti questo minimo me la blocca a lunghezza meno 1. E poi ci sommo 1, perché il range devo, al range devo sempre dare no, il valore d'arrivo, una casella più in là. e la stessa cosa faccio qua, ovviamente, max. A sinistra è sempre tutto più facile, perché c'è lo 0, e il range inizia esattamente da lì, a destra è sempre un pochino più complicato. Quindi avrò colonna più 1, length di mappa di 0, Meno uno, okay. Allora, se uno fa questo ragionamento qui, ammesso che non gli venga mal di testa, può evitare questa condizione. Quindi, il resto è uguale. Ma questa condizione non serve più perché non, non generò. Non genero proprio no, eh, i valori che potrebbero uscire dalla mappa. E quindi ho solo più queste due condizioni, non sono io e non è più alto. È chiaro che in sede d'esame quale scelta fare? La prima che vi viene in mente potrebbe essere una buona risposta, nel senso che lo impostate in un certo modo, arrivate in fondo, ma la risposta più giusta sarebbe quella in cui siete sicuri di riuscire ad arrivare alla fine correttamente. Ok? Quindi non, non cercate eh, di, essere, di, avere, di essere, come dire... Di avere il codice troppo intelligente o troppo compatto, eccetera. Eh, se siete tranquilli con la versione con le IF andava benissimo lo stesso. Però magari qualcuno è più tranquillo così. Io probabilmente sarei partito da questa versione qua, perché non avevo, avevo paura nel copia e incolla di sbagliare le cose, allora ho preferito ragionare nel caso generale. Però ciascuno, diciamo così, quando incontra poi quella parte di, di, di algoritmo decide come impostarselo, non una... alla fine il risultato che calcoliamo è sempre esattamente lo stesso, il tipo di confronti che facciamo sono sempre esattamente gli stessi e quindi non cambia nulla. Vediamo so... Facciamo solo una verifica, scusatemi che con questa seconda versione il risultato sia lo stesso, ok, sì. okay quindi lasciamo la prima versione e la seconda come riferimento. e purtroppo tutte le volte almeno non tutte le volte ma molto spesso quando si ha a che fare con delle mappe bidimensionali alla fine il lavoro è di questo tipo qua di andare a gestire diciamo così, gli, i contorni e gli adiacenti e ci sono sempre tutti i casi particolari che si incontrano e sono da gestire uno per uno essenzialmente mm? eh, ci sono i modi più furbi, no? se uno non volesse gestire tutti questi casi particolari, sai cosa fa? Mette questi numeri in una mappa più grande, che abbia una riga in più sopra, una riga in più sotto, una colonna in più a sinistra, una colonna in più a destra, tutti di zeri. Cioè faccio una cornice intorno a tutta di zeri, mi costa niente quando leggo la matrice, e a quel punto mi tolgo tutti i problemi. Ovviamente andrò a cercare solamente nella posizione della mappa dalla colonna 1 alla colonna lunghezza meno 1, 2, anzi, cioè nella cornice interna, ma poi tutti i casi particolari scompaiono automaticamente perché riga meno 1 esiste sempre e vale 0 per costruzione per come l'ho costruita io. No? Quindi uno può addirittura giocare a livello di rappresentazione dei dati per semplificarsi poi gli algoritmi che usa. Però magari mi viene quest'idea, magari non mi viene. In questo caso ci cioè avrebbe semplificato probabilmente di molto il lavoro perché avremmo diciamo così, buttato via tutto e avremmo semplicemente scritto if mappa return false. Dentro, scusate, non avremmo probabilmente fatto questo. Ok. Dimmi. Si può fare? Con try no. Eh, lo spiego meglio. Eh, tu stai dicendo, se ho capito bene, eh, piuttosto di fare questi controlli, non li faccio e faccio un try. Try, except ok, except cosa? except uh, out of range error adesso non mi ricordo come si chiama andiamo, andiamo subito a vederlo generiamone uno così a caso al volo quindi mettiamo a uguale 3 a di comunque l'eccezione che dà è index error allora questo Potrebbe essere un'idea del tipo, eh, io lavoro come se non ci fossero problemi, ok? Poi se per caso c'è un problema per cui uso un indice che non dovrei usare perché esco dalla matrice, ho un'eccezione e questa eccezione fa sì che il codice non venga eseguito. Eh, funzionerebbe? Funzionerebbe se non fosse che Python considera in modo particolare gli, gli indici negativi. Per cui se io faccio A di meno 1, mi dà un valore. I indici negativi partono, mi danno gli elementi a partire dall'ultimo. In questo contesto qui invece il meno 1 è, è un errore, è da, è da non considerare. Quindi purtroppo, dico purtroppo perché questa cosa qua, gli indici negativi secondo me sembra una comodità all'inizio ma poi alla fine è controproducente, proprio per questo motivo. Non mi permette di avere un modo automatico di rivelare se esco da una, da una, da una lista essenzialmente. Mi, lo posso fare se, se vado solo, sempre verso destra. No? Ma se vado verso sinistra, eh, passare da 0 a meno 1 non mi genera un errore e quindi devo, com dovrei comunque verificarlo a parte. Mm. Purtroppo l'idea è buona, ma questo trattamento di indici negativi la rende non applicabile in Python, nello specifico. Diverso è se fosse penso, un dizionario. Allora, la chiave c'è, la chiave non c'è, la potrei anche gestire con, ecce con eccezione, certo.